Allora, buonasera, diamo eh, lettura del bollettino e dei dati disponibili alle ore 18. Alle ore 18 noi abbiamo eh, registrato 229 persone contagiate, di queste 6 sono decedute e una è stata dimessa. Come sapete nel pomeriggio c'è stato un decesso di una persona di 75 anni di Castiglione Dadda e una persona che aveva pregresse patologie, quindi si conferma che tutti quanti i deceduti hanno avuto delle pregresse patologie. Il dato che è disaggregato è il seguente. Lombardia 172 con un incremento di 5 unità rispetto al dato delle ore 12, il Veneto 33 unità con un incremento di 6 unità rispetto al dato di oggi. Il dato importante è che sono tutti quanti eh, nelle aree della zona rossa, quindi sono nuovi casi delle aree della zona rossa, uno su Venezia città e per esempio quelli del Veneto 5 a Vo. Rimangono poi confermati i dati eh, che eh, sono stati comunicati riguardo alla regione Lazio, il Piemonte eh, abbiamo una unità in meno perché dall'esito degli, eh, degli esami risulta una persona negativa quindi abbiamo per il momento due persone ricoverate con sintomi lievi e una eh, con isolamento domiciliare. Complessivamente le persone positive che eh, sono ancora affette dal virus sono 222 101 sono ricoverate con sintomi, 27 sono in terapia intensiva e 94 sono in isolamento domiciliare. Questi eh, sono i dati che abbiamo registrato, a questo punto eh, diamo spazio a 2-3 domande e poi eh, chiudiamo qui. Intanto grazie. Sì. Ci conferma che quindi non ci sono altri focolai nonostante questo aumento di numeri assoluti. Confermo che non ci sono altri focolai. Non c'è. Avete trovato il legame fra i focolai? Il legame tra i focolai io ancora non ho avuto come dire, conferma di questo legame. Quando li avremo ve lo daremo. Ho letto anche io questa mattina di notizie di stampa ma non ho avuto conferma su questo dato. Angela Caponnetto, Rai News 24. Eh, due domande. Una riguarda eh, il coronavirus, l'altra sul terremoto. Insomma volevamo anche un aggiornamento se era possibile. Innanzitutto eh, sul coronavirus si è parlato di mancano i tamponi, è uscita questa notizia, non ci sono più abbastanza tamponi. Ci può confermare questa notizia che è uscita oppure no? E, e poi sul terremoto volevo sapere eh, se ci sono delle novità e, e che cosa può comportare eventualmente un, un uh, evento del genere in concomitanza al, uh, all'emergenza coronavirus. Allora sulla questione dei tamponi eh, si sta, sono state segnalate eh, delle esigenze di ulteriore approvvigionamento ma non mi pare che ci siano puntuali difficoltà così come si sta procedendo all'approvvigionamento di materiale sanitario, di materiale mascherine e quant'altro. Per quanto riguarda il terremoto confermo che abbiamo eh, registrato una scossa di magnitudo 4.4 poi definitiva in Calabria, una scossa che non ha avuto oh, conseguenze, non ha avuto danni per fortuna e quindi non eh, abbiamo avuto alcuna conseguenza almeno per ora non ci sono state segnalate criticità di alcun tipo. Eh, per quanto riguarda la concomitanza si tratta noi di eventi che dobbiamo gestire e quindi avremmo gestito anche le due cose. Quello che voglio ancora una volta ricordare è che non esiste solo il tavolo del Comitato Operativo Nazionale, esistono anche i coordinamenti a livello provinciale e a livello regionale, quindi qualora noi avessimo da gestire un'emergenza più grande all'interno del Comitato Operativo andremo a gestire anche quella e soprattutto risolveremmo il, eh, il tema delle problematiche più critiche e più importanti, quindi gestiremo a medure le cose, come già ci è capitato, terremoto, nevicate e altre cose. Borrelli, buon, buon pomeriggio. Taballione di g 24 Per quanto riguarda la ricerca del paziente zero, eh, si è riusciti a, a quantomeno a restringere il campo perché fino adesso manca diciamo, la, la miccia in, questo, in questa vicenda? Come ho detto si sta cercando, io non ho avuto conferme, non ho avuto notizie, quindi non vi riesco a dare notizie su questo argomento. Giuliano Rosarelli di Alanius. i ritardi dell'approdo del decreto in, in aula possono creare problemi nella operatività della protezione civile o sono due cose completamente distinte? Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi è efficace e non è un problema eh, come dire la sua trasmissione all'aula eh, del mh, parlamentare di riferimento eh, sarà trasmesso e credo che sia trasmesso, sia stato già trasmesso, noi stiamo operando sulla base di un decreto legge, come sapete il decreto legge è efficace dal momento in cui è pubblicato sulla gazzetta ufficiale e sulla base del decreto legge sono stati poi formati gli atti successivi e sono stati messi in campo tutti i dispositivi anche di sicurezza che si sono completati e si stanno andando a completare in queste ore. Le ultime due? Laura Cannavao, News Mediaset, buonasera. Dunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità manderà un suo team domani, c'è molta preoccupazione per l'impennata improvvisa di casi qui in Italia, si dice che possa diventare questa, che è al momento un'epidemia, una pandemia. Ecco, in questo caso eh, voi come eh, intendete agire se ci sono, appunto, vi state preparando ad un'eventualità del genere? Io mi auguro che non diventi una pandemia, non è diventata una pandemia per i dati che abbiamo registrato nel resto del mondo e, e quindi credo proprio che questi, da, questi valori che abbiamo registrato nel nostro Paese siano contenuti entro i numeri ragionevoli e assolutamente non tali da giustificare il mutamento della tipologia di, eh, diciamo. di eh, di, di, di eh, epidemia in pandemia l'ultima domanda buonasera a Annalisa Vinditti di chi l'ha visto Rai3 volevo sapere se eh, analizzando diciamo, la clinicità dei contagiati avete diciamo, verificato l'inefficacia in ogni caso del normale vaccino antinfluenzale cioè se è un dato che è stato mh, possibile capire eh, il normale vaccino che si fa allora io le dico su questi elementi tecnici abbiamo un comitato tecnico scientifico su questo rimando alle valutazioni dei tecnici, io sono il capo della protezione civile e come sapete anzi colgo l'occasione per ringraziare il Ministro Speranza che è qui con noi ogni giorno per gestire gli aspetti sanitari insieme con i suoi funzionari del ministero con il comitato scientifico, quindi questa è una domanda che preferisco lasciare ai tecnici, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.